Quello che mi piacerebbe fare, diversamente dal solito, questa sera è di costruire via via che abbiamo indicazioni, via via che le nostre canalizzazioni si susseguono nella serata, un sigillo geometrico che le raffiguri. Come si fa a sapere quando siamo sulla strada giusta o siamo un po' fuori pista? C'è un punto nel corpo che immediatamente conosce la risposta a questa domanda è un punto fisico non un punto della mente è un punto fisico si trova al centro del petto all'altezza del cuore è il quarto chakra e tutti i chakra secondari che lo circondano sapevi che i chakra secondari intorno al quarto chakra irrorano e mantengono vivo tutto il petto sia davanti che dietro sulla schiena e formano per ogni individuo una differente costellazione un simbolo unico un equilibrio irripetibile direttamente connesso all'immagine della sua felicità di ciò che attiva la risonanza in ognuno della felicità per sapere se sei sul cammino giusto. Non hai che da ascoltare l'orientamento del tuo cuore, innanzitutto quello fisico. Se lo senti lontano, poco entusiasta, freddo, distaccato, rigido, troppo misurato, stanco, annoiato. È ora di cercare qualcosa di nuovo. Se invece lo senti forte, regolare, vivace, giovane, a qualsiasi età, quando il tuo cuore è giovane, sei sul giusto sentiero. Questo è il foglio di lavoro da cui parto di solito per creare dei sigilli geometrici. E questo, che parla di cuore, che parla di quarto chakra, vorrei farvi vedere anche eh, i dadini delle geometrie che ho utilizzato. Si sono proprio fermati sulla spirale, una spirale maschile, una spirale che ha a che fare con un movimento veloce, inarrestabile, impeccabile, spietato a volte e il quarto chakra a volte ci parla così, in modo eh, velocissimo, a volte anche spietato appunto e ora lo disegniamo, questa spirale iniziamo a disegnarla proprio come l'ago di una bussola Spero che non vi annoiate nel vedermi fare questa cosa perché in realtà è una delle cose che a me piace più fare nella vita ed è disegnare da zero i sigilli geometrici. Ecco, mentre parlavamo nella canalizzazione io la, la sentivo così, questa spirale, un ago, una, un puntatore, una bussola che, che ci indica la direzione. Prima o poi, tutti quanti, abbiamo un momento di sofferenza nel secondo chakra. È quello legato alla creatività, ma è anche quello tanto legato ehm, all'accoglienza, alla morbidezza, alla femminilità, non solo per le donne, anche per gli uomini. Da solo, centrato solo su se stesso, nell'isolamento, nella solitudine, nell'individualismo il secondo chakra mm. soffre. È uno dei punti del corpo fisici ed energetici che più hanno necessità di contatto, di espansione, di connessione, la cura per permettergli di ritornare sano, di esprimersi al meglio, di risplendere, di liberarsi delle sedimentazioni e di occuparsi di quelli che si hanno intorno. Questo non annulla i dolori e non annulla le preoccupazioni, pure in un qualche modo le aggancia a un contesto dove qualcosa è possibile fare, anche se non per se stessi soprattutto se non per se stessi, rompe il muro dell'isolamento, rompe il silenzio, rompe la sensazione fondamentale di inutilità. Il secondo chakra risplende come l'acqua quando è mezzo di connessione, di memoria, di trasmissione, di arte, di bellezza e l'arte e la bellezza così come l'aiuto e l'altruismo quando non c'è nessuno con cui condividerli, muoiono, appassiscono, diventano pesanti e si fanno insostenibili, catalizzano e poi distruggono tutta l'energia. Se il tuo secondo chakra soffre, hai bisogno di occuparti di qualcuno. Non farlo per guadagnarti il paradiso, non farlo perché te ne deve tornare qualcosa non farlo per gli altri fallo per curare il tuo secondo chakra devi sapere bene che il vantaggio degli altri equivale al vantaggio che avrai tu così ci sarà equilibrio se prima il nostro eh, quarto chakra formava una sorta di bussola ora Gli mettiamo intorno il nostro secondo chakra che ha moltissimo a che vedere con la geometria del triangolo che andiamo a disegnare in particolare cercherò di disegnare un triangolo equilatero avrei piacere a questo punto di sperimentare cosa accade Queste geometrie diventano ognuna per ogni punta del triangolo. Facciamoli tutti della stessa larghezza. Mi piace questo fiorellino che si sta venendo a creare. Bello questo. È una domanda piuttosto lunga, però la riassumo in questo. Cosa sto facendo di sbagliato? Che si può tradurre anche in come faccio a sapere cosa sto sbagliando. Il settimo chakra è dove nel corpo risiede la capacità di vedere l'insieme, l'equilibrio di tutti i chakra sottostanti. Il settimo chakra è il contorno, il confine, è la vedetta che sempre deve rimanere vigile e monitorare i pensieri. Quando sono troppi o troppo certi o troppo complessi o troppo lungimiranti, Ecco Non ho compiuto un passo falso Ma l'atteggiamento si sta discostando Dalla naturale fluidità terrestre Sta entrando nel gioco della mente Se predomina nettamente la componente del pensiero Su quella del sentimento O dell'istinto O della sfida Allora Ecco uno sgambetto della personalità che cerca di accaparrarsi per sé tutta la scena e così facendo immancabilmente produce le premesse che portano al passo falso. Non è sempre evitabile questo, spesso accade per necessità, spesso è nella logica naturale fisiologica dell'evoluzione delle cose tuttavia il settimo chakra deve essere costantemente consultato, attivato orientato ad osservare l'equilibrio di insieme e vigilarlo chiedi periodicamente al tuo settimo chakra di vigilare sulla tua mente questo mi è chiaro più di tutto come lo si disegna ed è un bellissimo ottagono, a fare da cornice, da contorno a tutto quanto. A racchiudere tutto, a proteggere tutto. Eccolo qui. Eccolo qui. Togliamo i riferimenti. Sarebbe fantastico ora chiuderla, questa immagine, e metterci il fermo centrale. Quando concludo un sigillo geometrico ci metto sempre al centro il suo punto fermo, che ne addensi l'energia, che la tenga fissa, ben centrata. chiaramente questa è una, è una bozza, è, una, è un sigillo fatto in velocità però rende l'idea di come la disegnerei questa cosa poi lo si può rifinire e lo si può rendere più elegante, più bello e facciamo un po' il contorno più grande che si possa vedere meglio Ecco qua, questo è il sigillo che stasera abbiamo abbozzato, abbiamo delineato e ci racconta come eh, portare fuori i nostri talenti, come aiutarci a farli risuonare. La prima domanda che è stata fatta è stata come faccio a sapere di essere sulla strada giusta ci ha portati a disegnare queste spirali. Questi sono degli intrecci di spirali auree che navigano attraverso tutto il sigillo, rappresentano il quarto chakra, hanno la frequenza del chakra del cuore che ci dà l'indicazione, la, la certezza, la voglia di correre, l'impossibilità di stare fermi e... Poi c'è stata una domanda sul secondo chakra, legato alla creatività che gioca sempre un ruolo fondamentale nel portare fuori i nostri talenti e questo ci ha portato a disegnare un triangolo che rappresenta l'equa distribuzione tra l'aiuto di noi stessi e l'aiuto degli altri. Il secondo chakra, la creatività, gioisce, eh, rifugge quando è condivisa quando c'è qualcun altro di cui prenderci cura, con cui condividere il percorso, a cui fare del bene e facendo del bene si fa del bene a noi stessi. E poi infine il contorno, la protezione che abbiamo dal non fare troppi passi falsi, è un ottagono che è il simbolo della geometria terrestre legato al settimo chakra che da sopra nella sua visione di insieme ci permette di capire quando c'è disequilibrio, ovvero quando nell'esercitare i nostri talenti portiamo troppo fuori il pensiero che ha sempre questa tendenza a prendersi tutto lo spazio, pensiamo troppo, andiamo troppo nel mentale e così piano piano la mente con il suo trabocchetto ci porta via energia, ci fa pensare, pensare, pensare e senza rendercene conto ci dimentichiamo di sentire settimo chakra ci avvisa quando questo sta accadendo, fa la vedetta che non gli permette di andare troppo oltre a questo gioco. E poi abbiamo messo questo puntino centrale che chiude ogni sigillo geometrico che disegno e tiene tutte unite, centrate, le energie.